Ciao a tutti ragazzi, oggi facciamo le invasioni se barbariche a casa di Soul Mafia che siamo in Corea Ciao a tutti e benvenuti nella mia crib Benvenuti nell'umile dimora di alle non so come si dica in uh -huh. italiano. Inclusiva che non potrete cioè che non l'avete ancora visto perché il mio ah, ho tour che ho fatto È di due anni fa eh. è la novità: l'infiltrazione dell'acqua. Ah, bene, questo. guardate qua queste belle rose che gli regalò un fan. Costi paid. <ride> Questa è la tipica pazza di uno stitico. Tu saresti quello in mezzo, Seller Mars. Il cesso coreano fa abbastanza schifo. Le invasioni se barbariche continuano. Stavolta il nostro idol invadrà casa di Seul Mafia. Nessun luogo, è sicuro, cari youtuber, sappiatelo! Andiamo a casa di... Sorpresa sorpresa... Oh. E non si apre più Ti vuole il codice Ciao ma che sorpresa! Benvenuto Ma che ci fai in Corea? Ciao C'era che fosse in Giappone ma Eh no vedi Sebastiano, Adesso apro il nuovo canale Sebastiano in Corea Ma che bello Benvenuto <ride> Eh sì Posso entrare? Ah, disturbo <ride> Guarda non mi aspettavo Infatti Infatti è un Sto sempre con il cappellino in casa eh. Allora Ti faccio vedere la casa? Certo Allora innanzitutto Se entri C'è proprio C'è la zona con le cose che devo ah, buttare no, queste, Stavo togliendo le ciabatte e fuori Ma pensa sei venuto comodo Questa è la zona appunto Con le cose da buttare Quindi insomma se per caso qualcuno vuole un forno a microonde Un peluche Che peluche tristi Questo era prima che facessi big money con youtube Esatto questi sono un po' quelli per persone povere Eh no no Oh mio dio brutti eh ok, questi Va sono bene. anche regali tra l'altro Ah no, sono bellissimi, sono proprio carini E insomma questa è la stanza del mio cartolina ma che non può essere vista Ok andiamo subito a vedere no. <ride> bene. Questa è la stanza Ma c'hai poca luce, accendi un po' di luci Accendo la luce, guarda come sei demanding Ok Ok, questo è una okay. bellissima Palle bando, non so come si dica in uh -huh. italiano Ci fai la laundry Bene, bene. Oh questo, questo è il cesso, ci entriamo eccesso. dopo Questo è il cesso della tua inquilina Della mia inquilina, esatto <ride> inquilina. <ride> bene Poi qui ci sono dei pacchi appena arrivati che vedrete nel video nuovo, cioè no, che avete già visto secondo me a sto punto Ah, Ok, no eh, non lo so, per quando è che lo fai uscire questo video? Mercoledì, quindi si sì, sarà probabilmente già uscito. Eh non è vero, potrei inviarlo oggi potrei anche farlo uscire prima di te, ma comunque non c'è dentro niente Tutte, ormai minuti, Questa è la mia cucina Benvenuti nella mia. Ma cosa... basta la mia spazzatura! Eh. eh, allora, non è colpa mia, la. <ride> uh, come si dice? differenziata in Corea Eh, vedete, l'ho letto già qui. È molto. No, molto complicata. Anche in Giappone è molto difficile. Guardate oh, guarda. quanti sacchettini singoli ci sono: praticamente eh. c'è vetro, vetro. Lattine, uh, vini, Come si dice il Wine. Le, le, le, i, I wrapping delle cose, Gli uh, involucri. Gli involucri, praticamente. <ride> non pudi. lo so se è rappi... proprio Esatto, poi c'è bottiglie. Plastica, eh, carta, cartone, cioè capite che è È, è, un, è un delirio È un delirio Bene, un delirio. guardate qua queste belle rose che gli regalò un fan duemila esatto. anni fa L'unica volta che ti hanno regalato rose, lei hai anche tenute Esatto Ma quest'anno mi hanno questo regalato rose tre volte sì? sì? Eh, tu sei più famous No, ma no, ma non fa. I <ride> clienti <ride> no. I clienti? Ok, facciamo qui no Taglia questo ieri Allora, bene <ride> Lasciala, questi sì che sono i contenuti che la gente vuole. Io ho le ciabattine pan di stelle, questa, è, questa nuova, è la TV, la mia televisione, i divani. Beh, dovete sapere che comunque il costo della vita in Corea è molto più basso, per cui. No. L'hai detto da ieri, l'hai confessato. Non costa tantissimo. Possiamo video... svelare quanto costa? costa l'hai già detto. Eh, 1300 dollari circa, quindi quanto è in euro? 1000 euro, 1100, 1100. euro costa un po' di meno del mio appartamento però poi per entrare hai dovuto pagare 20.000 euro esatto perché c'è il deposito in Corea un deposito eh. che più alto è meno paghi d'affitto Però come in detto. generale in media almeno 10 milioni 20 milioni di won per un appartamento Li chiedono almeno Capite Di Quindi solito anche 50 milioni Che sono tipo 40.000 euro 45 .000 40 .000 euro. euro per affittare un appartamento come si deve In Corea Esatto Qui ci sono le macchine del caffè Questa per fare l'acqua calda È interessante proprio no, <ride> Vado ragazzi, proprio al punto È bellissimo Comunque questo è il mio tavolo con solo tre sedie E poi c'è anche il menù Questa è la colazione che è per le persone nel caso compatibile Ah, zero. ok, ok. E poi ho un, Ma perché proprio... è così scuro qui? Perché eh, sono contro ah, Ok, Ma andiamo di qui. Poi, poi ho anche un po' papapa papapa. Se voglio un'esclusiva, perché Ok, sì, voglio tutte esclusive. L'esclusiva che non potrete ve... cioè che non avete ancora visto perché il mio ah, ho uh, tour che ho fatto è di due anni fa. Eh. è la novità l'infiltrazione dell'acqua ah l'infiltrazione l'ho visto nel tuo video sì. ah, ecco quindi, che avevi detto che in corea non puoi uccidere i vicini sì, esatto. però no l'ho visto io vedete che ho visto i video di sol mafia sì. cosa c'è scritto? c'è scritto sol mafia esatto poppera, e poppera, poppera. cadeva l'acqua e quello stronzo del vicino non me l'ha ancora Come ci c'è cambiato beh è bello comunque eh, eh. vuoi dire che non è brutto io pensavo fosse art ah, deco eh, sì, sì, sì, pensavo che fosse quello di quel john come si chiama? john cortellesi john cortellesi ma da questo è il mio studio e anche il armadio Sì Insomma interessantissimo Vediamo. E anche un po' Sì Un po' come se. Questo, vestiti mai messi Vestiti mai messi eh, Vabbè Però in saldo quindi Questa è questa versione eh, Perché mafia è sapere molto moon. ricco Sei Moon Mio papà Qua, Ah tuo papà sorella. Tuo papà non è mai comparso nei video però Sì è comparso in quello in cui canto Canti? E lui suona la chitarra Ah non l'ho visto quello Vabbè forse è uno di quelli vecchi No No, come, come Non lo so perché lo sa so, perché mi sono messo tutti i tuoi Lasciamo video Lasciamo il video in cui canto con mio padre qua Vabbè non se volete vedermi. No no no faccio vedere un pezzettino di, di Marco che, che canta con suo padre Ok ma soprattutto le Sailor Moon Perché eh. a me sono arrivate voci Sebastiano Che, <ride> che voci <ride> ti sono arrivate Mi sono arrivate voci Sebastiano da persone. Che... Ma, ma cosa stai facendo? Stavo provando a mettere le stelle. Perché a 90 me le devi mettere? <ride> ecco, Comunque lei è quella che si presta meglio. Eh, vabbè, se dormarsi è la passione. Eh sì. È il fuoco della passione. Ah, li puoi anche mettere così. Ma questa è la Oh mia mio stanza. dio, che bella la tua stanza. Che letto comodo! Letto comodo, ci sono anche i tappi per le orecchie. Tre tappi per le orecchie perché io ho tre orecchie Eh sì Dove te ne metti l'ultimo, scusa? Io farei ancora lo zoom sul cerume Cerume, è sì interessante. Il cerume di... So cerume Ah, questo l'ho visto. Questo è il video con l'appuntamento di Gio. Perché eri così incazzata Eh, perché era una delle mie pose da modello, capito? Ah, questa è proprio. Costi Questa è la tipica pazza di uno stitico. Questo no, delle pannocchie. questa è recente perché la pannocchia è una cosa nuova, no? Cioè, comunque di un mesetto. Puoi avere delle pannocchie e anche delle gocce. Guardate che bello questo. A me non ne fa nessuno fan art. Eh, ma perché sei brutto. Tu saresti quello in mezzo, Sailor Mars? Sono chiaramente questa qua io Ah ok, <ride> questa chi è? Ma questa che Sailor è? è Sailor eh, Octavia? No ma erano loro, cioè praticamente erano loro in versione Sailor Ah. Eh, queste sono le, le, le ragazze che mi hanno fatto il disegno Ok. Ah bello questo, è mm. non po' invecchiato eh beh, sono vecchio, lo sai, Serafini. Non lo so. <ride> Adesso ti rispondo a tutto così. Queste sono. sono che bella borsa! Guarda le... com'è fashion gli, questa. Gli, gli zaini a che... proposito di Calvin Klein, eh. che c'ho un lavoro a fine mese, il Quindi Klein. Sì, eh, portami qualcosa. Eh, no, infatti mi hanno regalato questa. E che non è, comunque è la mia marca preferita. Questo mese. Eh, sì. Questo mese. <ride> ma, ma andiamo a vedere il bagno di Soul Mafia. Che è la no, parte che: inter... Ma avete capito che questa casa cade più o meno a? pezzi tra infiltrazioni Lampade dell'IKEA proprio da due soldi, io non lo so. Vabbè. Esatto, Poi realtà... Ce l'ho anch'io quella lampada. <ride> Solo mafia, non fai big money. Povera okay. <ride> mafia. Ok. Poi cos'altro c'è da vedere? Andiamo a vedere la, la vista, la vista. I regali. Non andiamo a vedere prima il cesso di regali. regali. Prima del. non andiamo a vedere il cesso. Andiamo a vedere il cesso di Il cesso coreano fa abbastanza schifo. Accendi. Fa abbastanza cagare in tutti i sensi. Fa cagare. Perché la doccia è insieme praticamente a tutto il resto del bar. Se mi dovessi se lavare farei un cesso perché adesso esatto. posso, posso usufruire del tuo cesso no e eh vabbè, i tuoi regali li devi ritrovare facciamo quel gioco acqua acqua acqua pochino pochino pochino okay, queste sono tue immagino che sia fuoco e <ride> eh, fuochino perché non sono non è lì fuochino non è dentro la borsa no fuochino fuochino un pochino più fuoco, Bene, Papara, le oh, vediamo le mutande. Sono le mutande <ride> Calvin, anche io, Calvin Klein, chiamami, eh? anche io, Calvin Klein. Io non ah, vedi, vedete, <ride> però vorrei far vedere questo. Vabbè, Spongebob. E eh, non mi stanno comunque, sono ah, davvero? Sono piccole. A me, sta... ma non tu so sei se più magro spiego. di me, quindi non so se mi spiego, sono piccole. Ah, ma come, ma come? Ah, ok, lo mm. so, come potrei saperlo? Allora. Ah c'era anche il pigiamo qua ah, abbiamo trovato il regalo ah, che è più bello Ok quindi mi ci metto anch'io allora mentre facciamo la reaction Però qua Ok adesso che ha trovato finalmente i regali andiamo ad aprirli insieme a voi Woo!